E se ti dicessi che ho ottenuto questo? Di con plugin totalmente gratuiti? Quindi facciamo questa scalata, quali sono i migliori plugin per mixare le voci, soprattutto nell'ambito Rap Trap, del 2021, ovviamente gratuiti. E seguendo la tradizionale catena di quello che è un mix trap, come prima cosa dobbiamo pensare a mettere l'autotune, ok? Voglio precisare ragazzi che gratis non è sinonimo di meno bello o meno professionale, quindi posati pitch correction, tutte quelle robe scrause che non intonano neanche una canzone già intonata, perché sto per farvi vedere il top del top. Yeah, vedo solo volti tristi, yeah, rovescio il mondo candischi, yeah, i sorrisi ormai dipinti. Non vi preoccupate, qua c'è un messaggio rosso, ma dice, è gratis, ma acquistalo per togliere questa banda. Però questo lo ottieni totalmente con la versione gratuita. Ovviamente, ragazzi, nei commenti vi lascio tutti i link per scaricare questi plugin. Yeah, vedo solo volti tristi. Yeah, rovescio il mondo candischi. Yeah, i sorrisi ormai dipinti. Gocce di veleno nel mio whisky. Yeah, vedo solo volti tristi. La prima cosa da fare adesso è mettere su un equalizzatore per pulire questa voce. Ci sono troppe frequenze basse e medio-basse. Generalmente uso il Pro Q. In assenza del Pro Q ho trovato questo equalizzatore strafigo che ti mette a disposizione quattro bande più gli estremi. Ok? Yeah, vedo solo volti tristi. Nella sua configurazione iniziale. Yeah. Lo spettro non lo vedi, lo devi attivare da qui, ok? Qui hai possibilità di vedere lo spettro iniziale, lo spettro addirittura yeah, dopo so il, il processo, oppure addirittura di spengerlo totalmente. Yeah, vedo solo volti tristi. Yeah, Ci sono un sacco di funzionalità che potete spiare, ok? Io in questo caso l'ho usato nella sua più classica leggerezza. Yeah, vedo solo volti tristi. Yeah, rovescio il mondo Kandischi. Yeah, i sorrisi ormai dipinti. Gocce di veleno nel mio whisky. Dopodiché ho dato una schiarita con quello che è l'emulatore del Pultec del, dell'1A. Ok, ho usato quindi solamente questo, questo pezzo qua di, di plugin. Dove ho dato un pochino di boost sulle 100Hz, ma ho anche schiarito notevolmente, quindi ho boostato la zona intorno alle 12.000. Sentiamo l'intervento.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 ho cercato l'emulazione migliore per quanto riguarda sia l'uno che l'altro, perché con l'1176 schiaccio notevolmente, dopodiché come controllo finale metto un 2A dove schiaccio massimo 2 decibel. Si chiama Fetish ecco l'emulazione dell'1176, non ci facciamo troppe domande, insomma, andiamo a vedere. Yeah, vedo solo volti tristi, yeah, rovescio il mondo candischi, yeah, i sorrisi ormai dipinti. Gocce di veleno nel mio whisky E vi dirò non mi suona per niente male Per niente male Andiamo a mettere anche un 2A Yeah, vedo solo volti tristi Qui ho anche eh, dato più volume per farvi vedere, dato che qua non avevo eccesso di S, ok? L'ho fatto solamente per farvi vedere come lavora anche il Desser, che ne ho trovato uno gratuito in realtà. È uno che utilizzavo anni e anni fa, quando i plugin ancora non me li potevo permettere. E da qui ho dato molto più volume sostanzialmente per farlo lavorare, perché gli ingressi erano molto bassi, poi c'è già stato applicato un Desser in catena, però sostanzialmente, lo sapete, quando si lavora con un compressore, il volume che entra è uguale a quello che esce. Non fate questo. Ok? Yeah, vedo solo volti tristi. Yeah, rovescio ho ancora di più con questo plugin della Slate gratuito, che è la fine del mondo secondo me. Generalmente lo utilizzo in mastering, in assenza di un buon Exciter che non ne ho trovati, ho utilizzato lui. Yeah, vedo solo volti tristi. Yeah, rovescio il mondo, Candischi in fondo ho messo un altro equalizzatore, in realtà questo lo abbiamo già visto, questo plugin, però ho fatto un taglio un pochino più, diciamo, musicale, non dettagliato. Yeah, vedo solo volti yeah, il mondo yeah, i sorrisi ormai dipinti. E in fondo ho messo il famoso The Esser, questo è uno Spitfish, qua regolate. Qual è l'arco della frequenza che volete schiacciare? Ecco qua sotto vi gestite di quanto sostanzialmente. Yeah, vedo solo volti yeah, il mondo yeah. Quindi vi faccio sentire con e senza tutti gli interventi e vi ricordo che sono tutti plugin gratuiti. Nel mio yeah. Vedo solo volti Ma iniziamo a dare un pochino più di ambiente, di caratteristica a questa voce, quindi andiamo sulle parallele, la prima, la prima la buttiamo su uno sdoppio, Io li chiamo così, non sono amante dei vocal doubler però insomma in assenza di roba che mi porta l'immagine stereo sulla voce mi, mi accontento diciamo. Yeah, vedo solo volti tristi Yeah, rovescio il mondo candischi Subito dopo ho trovato un riverbero veramente figo Ne ho utilizzati due, una room e un plate Della Dragonfly Che è, eh, sì dai diciamolo eh, A livello visivo è un Valhalla dei poveri Però suona veramente molto bene Ho, ho messo su un plate e una room Vi faccio sentire come suonano entrambi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 Yeah. Yeah. Una super figata, una super figata, qua puoi decidere il dry, il wet tutti i tipi di preset di, di, di riverbero, qua vediamo che appunto abbiamo possibilità di scegliere una stanza piccola, media, larga una hall, una volta scelta l'immagine della stanza, quindi una media possiamo decidere se fare una stanza dark quindi sarà più chiusa, una eh, brillante, una pulita ok, una stanza drum da, da batteria sostanzialmente, una vocal room, vi dà già un sacco di preset molto carini da cui partire, io smanetto sempre comunque un po' in quella con i controlli, perché mi conoscete, sono fatto così, voglio la precisione in tutto quello che cerco. Qui sotto abbiamo il decay, il pre-delay, pre vi ricordo che dopo quanto parte il riverbero, insomma non voglio starvi a spiegare le basi del, dei plugin che stiamo vedendo, anche sui compressori, equalizzatori, se avete delle lacune potete seguire il canale e trovate un sacco di video al riguardo, o se no ne approfitto per dirvi anche che gestisco un canale Patreon dove spiego Prima di tutto come si utilizzano bene tutti i plugin, dopodiché li faccio vedere sul mix dall'A alla Z di un pezzo, quindi batteria, basso, chitarra, voce e quant'altro. Inoltre ora sto facendo l'aggiunta di video dove tipo l'altro giorno abbiamo visto che il Pro Q3 ha un, una roba strafiga che se la sai usare ti dice lui in automatico quale frequenze pulire della voce. Qualora tu magari avessi delle difficoltà nel capire quale frequenze sono giuste da tenere e quale da rimuovere. Io ci farei un salto, costa solo un euro. Non è un mix alla Bruca Leifo Studio senza i delay e andiamo a mettere ne ho usati due anche qua e arrivano i nostri amici Valalla yeah, vedo solo volti tristi yeah, qua ho scelto semplicemente un'uscita stereo di un delay che suona al 100% e poi il volume lo gestisco da qua sotto delay l'ho gestito io in millisecondi quando mi stava effettivamente a tempo ma importante il feedback, l'ho tenuto molto più basso che lui parte dal 50%, che è altissimo secondo me, e ho regolato i tagli abbassando un pochino le alte e tirando un pochino più su le basse. Yeah, vedo solo volti tristi. Yeah, yeah rovescio, rovescio il mondo candischi. Ne ho fatto un altro, in realtà, che non è altro che una stanza, vedete, 30 millisecondi, quindi per la testa siamo ancora non in ottica delay, ma in ottica eh, rimbombo laterale o dal pavimento, insomma, dovuto da delle riflessioni. Senza taglio, tanto l'ho tenuto molto più basso. Vi faccio sentire solo lui. Yeah, vedo solo volti tristi. Yeah. È un'altra sorta di, di room, se, se ci fate caso.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 E questo mix fatto per presentarvi sostanzialmente quelli che secondo me sono i migliori plugin del 2021 gratuiti, però ovviamente smanettando su internet se ne trovano tanti. A livello di mix ovviamente puoi gestirla in mille modi, ok? Sostanzialmente quello che voglio trasmettervi io è non fatevi abbattere se non riuscite a comprare plugin super professionali, che a volte non è la soluzione primaria per raggiungere un mix di successo un plugin da migliaia di euro non ti risolverà mai ad esempio una registrazione fatta con la cuna quindi quello che ti consiglio se sei alle prime armi ed hai un budget ridotto spendi tutto quello che hai per attrezzatura e stanza che quando registri bene mixi facilmente e senza eh, il doveroso aiuto di plugin che costano migliaia di euro Ok? E questo da Brucaliffo è tutto, ti saluto, ti ricordo se sei nuovo di iscriverti e attivare la campanellina. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao,